Buongiorno, quello che vedete a schermo è eh, la, una mail eh, presente nella, ma, nella lista eh, QGIS Italian User. Questo video lo sto realizzando all'interno di questo piccolo contenitore che sto realizzando e sto portando da solo, almeno fino adesso, che si chiama Question Time, appunto, sulle richieste della lista QGIS Italian User questo utente che mi rifiuto di leggere il suo nome perché non virtuous manking, mi riesce difficile, la lingua mi si, mi si attorciglia. Allora, lui chiede praticamente, sto predisponendo, sto leggendo qua, sto predisponendo un piccolo progetto nel quale l'utente può disegnare un oggetto in un layer, questo è un layer di tipo stradale e popolare i diversi attributi previsti, tra cui il nome della strada. In seconda battuta, l'utilizzatore vorrebbe popolare un secondo tematismo, ad esempio i numeri civici. Mi piacerebbe che il campo indirizzo non fosse un campo libero, ma pescasse dal primo, cioè quello delle strade, i valori degli indirizzi già presenti allora ti dico subito che questo si può fare si può fare molto di più anche in QGIS però ora eh, ti faccio vedere come utilizzare i widget in QGIS eh, però naturalmente trovate solamente dei cenni in modo tale che eh, tu attraverso questi miei spunti approfondisci e, e vai direttamente all'obiettivo allora ho caricato molto rapidamente un layer stradale, quindi nella tua domanda eh, chiedi appunto questo. Eh, supponiamo che già eh, le strade eh, le, hai, le hai già tracciate, ok? Quindi se vai a interrogare una strada, in questo caso vabbè c'è un ID e c'è il nome della via non ho messo di proposito o meglio non ho scritto di proposito il numero perché questo è il nome della via ok, ottenere perfettamente l'indirizzo significa avere già, già il numero civico questa è solo la strada ok poi ho già predisposto un altro uh, strato che sono di tipo puntuale però come vedi è vuoto c'è un ID e c'è il nome della strada Ok, ora come facciamo in questo caso? Se io vado a tracciare un numero civico, no? non so, mi metto qua e traccio questo punto qua, questo è un numero civico. Ok, ora direttamente il QGIS mi propone la maschera e mi dice qual è l'ID e qual è il nome della strada. Ok, sotto ci dovrebbe essere il numero civico, ma noi per adesso ti, ti faccio vedere come far popolare in automatico il nome della strada, cioè QGIS capisce qual è l'asse stradale più vicino al punto che ho tracciato e lo popola in automatico. Questo si può fare in un modo molto semplice in QGIS, e ti faccio vedere come. Allora, se vai su strade, tasto destro, proprietà, e eh, invece di dirgli genera automaticamente quella maschera che ogni volta io clicco mi compare quella maschera, questo perché lo genera in automatico. Io voglio, non voglio una gene automatico, ma voglio che mh, sia. che la, definisco io i campi e eh, i valori che all'interno possono essere scritti. Ok? Quindi, appena gli dico trascina e rilascia Designer, compare questa. Ora, sul nome, ricordate che siamo su. Uh, quasi siamo su strada, scusa devo andare su Civici Civici, doppio clicco, tasto destro, proprietà allora vado qua e gli dico nome della strada il nome della strada siccome la devo andare a prendere da un altro strato che è questo qua sotto ricordati siamo sui civici cosa che devo fare posso fare in tanti modi almeno in due modi diversi ma un primo modo è che questo è il nome della strada non deve essere un nome QGIS deve andare a leggere nell'altra tabella secondo dei criteri di vicinanza se io clicco qua la strada più vicina è questa quindi deve prendere il nome di questa strada ok, in questo caso si può fare per esempio come vedi qua, vai sul campo ok e vai direttamente qua siccome il valore della strada più vicina è una sola c'è poco da fare, non esistono due strade vicine cioè quando tu clicchi quel punto è rarissimo quasi impossibile che ci sono due vie con due nomi diversi, entrambi vicini, ok? Quindi il nome è uno. Quindi io qua vado ad utilizzare non tanti i vincoli, ma i predefiniti. Come valore predefinito, io qua gli vado a dire, che cosa? Gli vado a dire, guarda, mi devi prendere la strada più vicina. La strada più vicina, come che si, si, si, io possiamo dire? Io possiamo dire in vari modi ma il modo che ti consiglio è quello di andare a utilizzare nuovissime funzioni che sono state eh, introdotte in QGIS a partire dalla 3.16 che sono le funzioni di overlay vedi qua overlay contain, cross disjoin, equal, intersect e poi noi andiamo a utilizzare quello che ci serve a noi Nearest, questo qua doppio clic questo restituisce l'elemento corrente poi qua te lo vai a studiare la, la funzione e quindi lui vuoi il layer, il layer, quindi vai a capo, scrivi layer, due punti uguale il layer deve andare a pescare il layer strade, ok? Tu qua scrivi il nome del layer strade, eh, virgola, di questo layer strade, cosa che deve andare a prendere? Vedi qua, layer expression, quindi vai a capo, expression, due punti uguale cosa che deve andare a prendere? Deve andare a prendere dal layer strade il nome della strada, nome strada eh, qua non mi ricordo mai se è, ma questo essendo un campo del bandana con doppi apici e lo chiudi ok naturalmente qua ti dice che eh, questo è normale ti dice questo tu gli dici mh, o meglio in questo caso eh, dobbiamo eh, l'output dell'overlay e un output di tipo come vedi qua anche dall'esempio ti dà un array come, come output ah, è vero eh, se diamo aeroporto massima distanza eh, p -p -p -p overlay name il nome dell'aeroporto più vicino nell'elemento corrente come array vedi quindi siccome io voglio un solo valore tu qua metti tra parentesi quadra 0 Così restituisci il primo, ok, lo metti qua, lui ti dice guarda che devi mettere la spunta qua e gliela metti. Ok, applica, è ok, ed è già fatto, è già pronto, ora se tu inizi a digitare, innanzitutto, allora te ne vai qua, ci clicchi qua e non me lo scrive qua, eh, po, po, po, po, come mai? andare a controllare uh, in effetti devo andare a controllare bene il nome del layer si chiama strade e ha eh, ah, solo nome io avevo scritto nome strade quindi devo andare a correggere qua name è scritto come name quindi perdonami e quindi dobbiamo and andare andare qua dobbiamo andare a modificare questa qua non è nome strade ma il campo è name name ok ok e applica e eh, ok ora se noi torniamo qua andiamo a ridigitare non so sono qua vedi via marchese di villa bianca ok poi me ne vado qua e lui direttamente via dei cantieri ok qua se apriamo la tabella sotto lui sta popolando, non so, vado qua, digito qua, via Principe di Palagonia, ok? Non so, me ne vado qua, digito questo punto, via Camillo Benzo Conte di Cavour, ok? Molto semplice, per quanto riguarda poi la strada qua, il, il codice, il civico, Naturalmente io non so poi con quali strumenti tu, non so se andate sul campo a leggere direttamente il numero, non so come. Comunque, per ogni via, per esempio, se andiamo su, uh, sulla via, perdonami, se questo me lo chiude, eh. se poi andate su, su una via, mh, allora, è qua in questa via qua, Questo qua è via, Camillo Benzo di Cavour, naturalmente questo qua, vedi, inizia da qua e finisce qua, quindi questo avrà un certo numero di numeri civici, non so 50, 100 numeri civici, ok? Quindi tu qua dovresti realizzare una relazione 1 a molti tra la strada, che è una, e i numeri civici, che saranno 100. Questa potrebbe essere una semplice tabella, un semplice file CSV, fai questa relazione 1 a molti, e poi da qua, ritornando sempre su civici, vi faccio vedere, se qua aggiungiamo, anzi, aggiungiamo il numero civico, facciamo in modo oh, veloce, un attimino, se qua vuoi popolare anche il numero civico, allora aggiungi i campi, e numero, eh, numero intero, solitamente i numeri sono tipo stringa, perché alcune volte c'è barra A, barra B, eccetera, eccetera, non so, metti 20 come lunghezza a numero civico, ok? L'ho aggiunto qua, quindi salva, ritorniamo nelle proprietà, nei widget, ripeto, tu qua dovresti avere un altro campo, un'altra tabella, dove naturalmente se hai l'elenco di tutti i numeri civici per ogni strada, puoi fare riferimento a quest'altro layer, Cosa significa? Significa che tu devi andare sul numero civico e dal numero civico vai a scegliere come widget relazione valore. Se vai su relazione valore, vedi qua, lui qua ti dice seleziona vettore e qua per esempio è un errore che devo segnalare, non è selezione vettore, qua è selezione layer, perché layer può essere anche un semplice csv per dimostrarlo, io carico, non ha senso in questo caso, ma se io caricassi qua un semplice CSV qualsiasi, eccolo qua, e ritorno qua, e ripeto, sul numero civico, vado su relazione valore, eccolo, ops, relazione valore, vedi, si vede anche la tabella, la semplice tabella, Okay? Quindi dalla tabella gli dici qual è il layer, quindi la tabella, quindi qua ho messo, qua hanno messo layer, qua vettore, ora questo lo segnalo. Allora, colonna chiave, gli dici qual è la colonna chiave di questa colonna, cioè la colonna chiave significa la colonna univoca, poi il, il, la colonna valore, cioè dove si trovano i numeri civici, quindi qua vai a selezionare la colonna dei numeri civici, qua puoi mettere una descrizione, qua puoi, puoi mettere dei filtri. I filtri a cosa servono? Siccome colon, questo campo, questa tabella attributi conterrà tutti i nomi delle strade e tutti i numeri civici per ogni strada, gli potresti dire qua di fatto un filtro e farti vedere per esempio solamente quei numeri civici che riguardano quella strada. Questo si può fare pure. Ok? Quindi basta che studi qua, se vai a vedere nel mio blog post mi sembra che ho fatto un esempio a tal proposito. Eh, spero che sia utile anche questo question time e ci si vede. Ciao!